Per il 54 appuntamento nella rubrica Il sessologo risponde, oggi provo a spiegare come mai eh, in questa occasione alla domanda che ho ricevuto ho dovuto rispondere eh, che purtroppo non potevo erogare il servizio che mi aveva richiesto. E questo è, è legato a, a alcune motivazioni deontologiche, eh, che magari deontologico è un termine che non suona proprio familiare a tutti, eh, ma magari spendo due parole per spiegare anche cos'è la deontologia, visto che aiuta e può essere fondamentale per cercare di capire come lavorare bene con i professionisti e se il professionista a cui ci stiamo rivolgendo sta lavorando bene. Veniamo però prima di tutto dalla domanda che mi è stata fatta, cioè la persona che mi scrive è una persona che è eh, un uomo sulla trentina che spiega di eh, sapere di essere omosessuale, dice eh, sono gay ma vorrei essere etero, cioè mi dice eh, vorrei essere etero, vorrei avere una donna, vorrei avere soprattutto un figlio e quando mi scrive questa cosa quindi va a toccare già qui tutta una serie di questioni deontologiche per cui eh, la mia risposta lì non può essere il lavoriamoci su subito sul cerchiamo di andare verso l'obiettivo che mi stai chiedendo, ma sul spiegare che eh, quello che lui sta desiderando forse è un qualcosa che va a toccare alcuni temi eh, introspettivi di conflitto interiore legati alla non accettazione piena del proprio orientamento sessuale, eh, dato che eh, so di essere di un orientamento sessuale ma vorrei essere di un altro orientamento sessuale e quindi va su un po' sul tema dell'accettazione no? che quando però io ho provato a iniziare a rispondere in questo modo, la persona mi ha stoppato rapidamente spiegando che non era quello che desiderava, cioè non mi stava chiedendo un pippone sul, eh, che cosa, sul volersi eh, bene e accettarsi per, per quello che si è e cercare di perseguire i propri obiettivi nel modo più realistico possibile che credo che sia la cosa eh, più sensata che una persona ci possa dire in generale cioè cercare di eh, trovare il nostro spazio nel mondo, la nostra dimensione per stare bene eh? ma invece la persona mi ha scritto no, io non voglio questo, io voglio riuscire a far sesso con una donna per poter avere una famiglia e dei figli cioè una richiesta molto pratica cioè una cosa che va verso la direzione del sex coaching, cioè una consulenza tecnica in cui non ti sto chiedendo un aspetto anche introspettivo e morale sul cosa è giusto e cosa non è giusto, ma soltanto una, un qualcosa di pratico, no? cioè come se andassi in palestra e non, non andassi a parlare con il mio personal trainer di eh, che per quale motivo voglio farmi muscoli, magari voglio farmi muscoli per andare a spaccare la faccia a qualcuno e eh, io in personal trainer non gli vado a spiegare il perché voglio farmi muscoli, eh, semplicemente gli chiedo quella, quella, quella competenza e la persona mi assisterà, Se eh, perché no, ha, ha senso come discorso, mi assisterà nel cercare di farmi la muscolatura che desidero e poi cosa me ne farò saranno fatti miei. Questo quindi è un qualcosa che a livello di coaching ha un suo senso, però va a toccare tutta una serie di problemi deontologici per cui io a questa persona ho dovuto rispondere di no, no? che no, purtroppo non potevamo collaborare insieme. E eh, questo perché la deontologia è un termine magari deontologico, è un termine che non è proprio, eh, non è un termine con cui tutti, tutti hanno confidenza, perché eh, in alcune professioni è un termine magari più usato che in altre, ma eh, a livello proprio linguistico la parola significa studio del dovere, cioè la deontologia è quella modalità con cui si prova a studiare come un aspetto teorico-etico e del come in astratto le cose andrebbero fatte, va a sposarsi poi con un aspetto molto pratico e reale della, eh, del, del realizzare nel quotidiano la propria professionalità. È un qualcosa che spesso nelle professioni intellettuali eh, è un po' più frequente incontrare come tema, perché poi si va a ragionare su aspetti a volte molto astratti e quindi poi calarli nella pratica diventa fondamentale, no? cercare di farlo secondo, seguendo determinati dettami e il rischio di sbagliare poi è all'ordine del giorno. Ma... È un qualcosa che in realtà avrebbe un senso un po' in tutte le professioni tutte le professioni hanno alcuni aspetti forse deontologici etici più o meno noti e consapevoli effettivamente rispetto alla parte che ne so commerciale o eh, di eh, approvvigionamenti o di eh, rapporto con il cliente o di rapporto con i fornitori o altro no quindi la deontologia in realtà esiste in tutte le professioni ed è un qualcosa che a volte viene vissuto un po come un divieto no? cioè come il eh, delipare che ci impediscono di lavorare come vorremmo, i poteri forti in qualche modo ci ostacolano. Ma quando viene vissuto in questo modo stiamo prendendo un'enorme cantonata, perché la deontologia è l'esatto opposto dei divieti, anzi è un tentativo di instradarci in una direzione ragionevole che vuole farci lavorare al meglio delle nostre possibilità non sono dei, dei limiti che fatti, fatti per impedirci di essere nel lavoro come vorremmo, ma anzi è per tentare di far sì che il lavoro venga svolto nel modo migliore possibile. E quindi quando si presenta un problema deontologico è un errore, credo che sia un errore, dire alle persone che ci contattano che semplicemente il no non si può fare. Quello che sarebbe opportuno fare piuttosto è spiegare quali sono i temi deontologici che vengono toccati dalla domanda che ci viene fatta, no? E in questo caso, quindi, la domanda che mi viene fatta in realtà ne tocca diversi di problemi deontologici. Cioè, prima di tutto, l'aspetto del eh, non voler essere gay, non voler essere del proprio orientamento sessuale, che è una questione che va a scontrarsi col fatto che gli orientamenti sessuali sono delle caratteristiche tendenzialmente stabili e che non si modificano nel corso della vita di una persona e quindi la, eh, il desiderio per quanto tutti i desideri eh, siano leciti ci mancherebbe però questo desiderio è poco realistico nel momento in cui si tratta di desiderare di non essere la persona che si è di non avere i gusti che si hanno e questa cosa forse non è legata a un desiderio eh, di essere qualcosa di diverso perché quella cosa ci piace ma un desiderio di uniformarci a un contesto sociale che cerca di renderci in un determinato modo e quando succede questa cosa spesso le persone che eh, soffrono con il proprio orientamento sessuale che poi succede, eh, succede spesso volentieri soprattutto con le persone che hanno degli orientamenti sessuali che sono discriminati come eh, nell'omosessualità ci c'è cioè ancora oggi nel 2022, quasi 2023 eh, parecchia discriminazione per quello che eh, sono gli orientamenti sessuali che non siano l'eterosessualità eh, questo chiaramente magari in determinati contesti civilizzati fortunatamente questa cosa non si vede ma in, tanti, in tante situazioni purtroppo sì e quindi c'è un certo grado di stress e di discriminazione che fanno sì che molte persone a volte desiderino provare a modificare il proprio orientamento sessuale e quando vanno a fare queste richieste a volte trovano anche dei sedicenti presunti professionisti che propongono quelle che sono definite le terapie di conversione cioè delle terapie in cui si eh, lavora per modificare l'orientamento sessuale della persona con cui si sta lavorando e queste terapie di conversione sono deontologicamente pessime per il semplice il fatto che eh, saltano eh, un sacco di regole e un sacco di questioni sul lavorare bene cioè sono delle terapie pessime perché lavorano male perché non aiutano nessuno anzi, potenzialmente fanno soltanto male alle persone infatti sono quindi vietate ma non è l'ottica che il codice deontologico ci vieta di fare qualcosa perché altrimenti riusciremo a farlo sono vietate perché è semplicemente una cosa che nessuno riesce a fare e quelli che ci provano stanno semplicemente mentendo, truffando cerchiamo di capire un attimo per quale motivo infatti io il codice deontologico prendo quello di psicologi, suggerisco di leggerlo perché è un'ottima lettura metterò eh, un link in descrizione a questo video nella speranza che qualcuno se lo vada a leggere a sfogliare un pochino ma per esempio eh, parlando delle terapie di conversione ci sono diversi articoli che varrebbe la pena andare a guardare come per esempio l'articolo 5 che ci dice che quando facciamo un lavoro psicologico servirebbe eh, Poggiarlo e farlo, eh, farlo basare su degli, degli aspetti scientifici, no? Quindi significa un certo grado di ricerca, un certo grado di eh, lavoro, effettivamente dietro a quel tipo di approccio, con una logica che ci fa presumere che quel tipo di approccio possa arrivare a un determinato risultato, perché ha senso che arrivi a quel risultato. Nelle terapie di conversione, questa cosa assolutamente non esiste. Non c'è un approccio teorico dietro che possa spiegare in che modo si va a modificare un gusto, perché teoricamente non esiste questo tipo di ragionamento, esiste la possibilità di ampliare e costruire una maggiore gamma di esperienze e di comportamenti sessuali ma quello non riguarda l'orientamento sessuale ma riguarda la pratica sessuale che infatti è un dettaglio su cui la persona che mi scrive effettivamente stava facendo attenzione no? tra il, la sex therapy e il sex coaching, l'aspetto non tanto eh, introspettivo ma l'aspetto pratico della sessualità e le terapie di conversione invece non vanno vanno a vendere questo, non vanno a dire guardate che poi riuscirete a far sesso con chi vi pare piuttosto vanno a dire poi riuscirete a cambiare il vostro orientamento sessuale che è un'enorme bugia, nessuno può cambiare il proprio orientamento sessuale esiste un certo grado di fluidità all'interno all degli orientamenti sessuali ma questo soltanto per chi è portato per un certo grado di fluidità le altre persone invece in generale tendono ad essere estremamente stabili e coerenti per tutto, tutto il corso della propria vita nel proprio orientamento sessuale più o meno ampio che sia, ok? E quindi l'articolo 5 del codice deontologico degli psicologi ci dice che quella cosa lì non ha senso farla. Come c'è l'articolo 9 del codice deontologico che parla del consenso informato, cioè del fatto che bisognerebbe informare la persona con cui si sta lavorando di che tipo di approccio si sta utilizzando e tendenzialmente se eh, si presume che abbia dei, dei, dei possibili risultati oppure no. Questa cosa, quando viene fatta nelle terapie di conversione, viene fatta mentendo cioè viene fatta dicendo che eh, siamo tutti, riponiamo tutti fede eh, nell'altissimo e quindi eh, che eh, tutto potrebbe succedere cosa che in realtà non funziona così non è che tutto può succedere non è che deve succedere un miracolo per fare un eh, lavoro su di, di eh, salute eventualmente su se stessi eh, quello che serve piuttosto è eh, il fatto di fare un lavoro che abbia un senso nelle terapie di conversione una cosa criminale che è stata fatta è stato di creare delle false testimonianze di persone che avevano convertito e modificato il tuo orientamento sessuale nell'ottica che quella menzogna servisse come di ispirazione per altre persone in futuro eh, che riuscissero quindi a perseguire quello che loro non erano riuscite a perseguire. Questa cosa qua quindi da un certo punto di vista che ha un aspetto lodevole no? del eh, mi macchio di un peccato per cercare di fare del bene agli altri, in realtà è soltanto macchiarsi di un peccato, cioè mentire, <ride> quella cosa lì non funziona, non ha mai funzionato tendenzialmente e... Eh, in ambito sanitario eh, creare dei, dei falsi risultati è la, una delle cose peggiori che si possa fare perché si finisce per far perdere tantissimo tempo a pazienti e a professionisti che non sanno più leggere bene effettivamente quali sono le informazioni su cui davvero far affidamento. Le terapie di conversione non sono mai servite a nessuno, ok? A massimo a volte possono servire più come contesto di socializzazione che non come contesto eh, di eh, lavoro sull'orientamento sessuale. E un altro articolo forse che varrebbe la pena considerare è l'articolo 27, che è l'articolo che parla del aspetto dell'inefficacia, cioè se un professionista a un certo punto si accorge che il lavoro che sta facendo non è efficace, dovrebbe interromperlo. E dato che le terapie di conversione a un certo punto non sono mai servite a nessuno, non hanno mai aiutato nessuno, forse deontologicamente, quindi sarebbe il caso forse di interrompere determinati lavori quando vediamo che non hanno risultati. Questa cosa invece non viene fatta, non viene fatta ed è criminoso, è un modo davvero eh, inaccettabile di lavorare e di provare a prendersi cura no? delle persone con cui, che si affidano alla nostra esperienza. Comunque, veniamo poi alla seconda parte della domanda, su questo pezzo mi sembra di essermi già dilungato abbastanza. La seconda parte della domanda è un pezzo molto preciso che va a parlare più del, della mansionalità e della del comportamento sessuale piuttosto che non invece di eh, quello che è il gusto rispetto alla sessualità. E il fatto che mi venga fatta questa osservazione a me fa pensare che la persona che mi contatta forse abbia già avuto delle esperienze in ambito di eh, contattare altri professionisti e che quindi abbia già un pochino l'idea del fatto che l'orientamento sessuale non possa essere modificato e quindi vado direttamente su ma io non voglio modificare l'orientamento solo il comportamento, ok? Vado a fare quindi questa richiesta di sex coaching che quindi... C'è il desiderio di far sesso con una persona senza provare desiderio per quella persona, che tra l'altro forse eh, è un argomento che eh, sottolinea un certo grado di confusione anche rispetto a come funziona il desiderio sessuale, che è una cosa che tra l'altro hanno tante confusione su questo, cioè che sembra quasi che il desiderio sessuale eh, debba essere sempre collegato alla persona con cui stai facendo sesso. Questo è un argomento su cui in tanti hanno confusione, perché infatti il desiderio sessuale non funziona semplicemente così. Cioè quello che succede è che il desiderio sessuale è, chiaro, eh, è sempre collegato, è sempre il, il, il canale di innesco di un ciclo di risposta sessuale e anche quando non lo percepiamo chiaramente prima di un ciclo di risposta sessuale è un qualcosa che poi può accadere anche all'interno della pratica sessuale però poi è necessario per il funzionamento degli aspetti eccitatori. E quindi l'eccitazione e il desiderio sessuale sono due meccanismi che devono andare di pari passo perché il corpo abbia la sua risposta. Ma il desiderio sessuale a volte viene confuso con qualcosa legato alla relazione con l'altro, all'altro che mi suscita qualcosa, a chissà chi che ci deve essere, che ho All'altro mondo del cielo può essere, no, però non è necessariamente quello. Il desiderio sessuale è un qualcosa che può essere innescato da un aspetto relazionale, da un aspetto legato all'altro, da un aspetto ideale e mentale, da un aspetto emotivo, no, e legato alla persona, alla situazione o altro, da pensieri e fantasie. Ma eh, il desiderio sessuale può essere innescato da aspetti sensoriali, di vista, di gusto, udito, tatto, fatto. E quando succede questo, sarebbe il caso forse di cercare di aver chiaro quindi che il desiderio sessuale è un qualcosa che nasce dal esperienza del contatto con il proprio corpo, un aspetto molto corporeo anche, e nel nostro corpo ci siamo soltanto noi, non c'è un'altra persona. Tanti elementi del desiderio sessuale sono più nel contatto con se stessi che nel contatto con gli altri, <ride> motivo per cui anche a volte ci sono alcune coppie che fanno tanto sesso, che vengono anche definite molto passionali e che vengono definite passionali in maniera un po' confusionaria, quasi come se eh, questo sicuro si basasse su quanto è buona la loro relazione. No? Alcune volte ci sono alcune coppie che fanno molto sesso dopo aver litigato. Eh, alcune fanno sesso eh, dopo che sono successi dei tradimenti alcune fanno molto sesso eh, dopo che ci sono dei gravi crisi di vita esistenziali e confondono quel sesso come fosse qualcosa di relazionale e di che unisce in intimità la coppia non funziona così è una cosa che si fa in due o in più secondo come, di che tipo di sesso si sta facendo ma eh, non è una cosa relazionale la maggior parte di quel sesso lì è un sesso che si fa con se stessi in presenza dell'altra persona, un sesso che è conseguente della minore intimità con l'altro e non di una maggiore intimità con l'altro. Perché l'intimità è un po' cosa di complicato, qualcosa che non tutti riescono a gestire, è qualcosa che è prezioso se riesce ad aumentare il desiderio sessuale, ma per molte persone invece è contrario al desiderio sessuale, anzi tende a creare più problemi relazionali che altro. Questo è il motivo per cui alcune persone tendono a preferire il desiderio sessuale, a prevenire di far sesso con persone con cui hanno meno intimità. È il motivo per cui molte persone alla fine finiscono per tradire, perché vanno con una persona che non è migliore del partner, ma con una persona con cui hanno meno relazione che col partner. Ed è una cosa che per molte persone dal punto di vista del desiderio sessuale funziona. Questa breve parentesi sul desiderio sessuale perché... Il desiderio sessuale quindi è importante, ma non è necessariamente relazionale, quindi già l'idea del vorrei riuscire a far sesso con una donna eh, sembra quasi che devo desiderare una donna per farci sesso non sta scritto da nessuna parte questa cosa eh, infatti eh, veniamo a un esempio un po' più pratico no? cioè quello delle persone che lavorano nel mondo della sessualità i sex worker, che siano persone che lavorano nel mondo della prostituzione o che siano persone che lavorano nel mercato, nel mercato della cinematografia, del film porno eh, che eh, vivono nella sessualità e hanno rapporti sessuali con persone che non desiderano cioè, poi magari si capita che ogni tanto abbiano anche dei rapporti sessuali con persone che ritornano sessualmente desiderabili, ma nella maggior parte dei casi non si tratta di desiderare sessualmente l'altra persona, si tratta di lavorare. E lavorare però quindi significa avere un certo tipo di eccit eccitazione, perché se no non si riesce ad attivare il proprio corpo, e quell'eccitazione deve essere legata a un certo grado di desiderio sessuale che però non sta scritto da nessuna parte che deve nascere nella relazione con l'altra persona. Quindi, in quel senso, eh, avere una prestazione sessuale eh, se fosse se una persona in studio di psicoterapia a chiedere che per fare il suo lavoro da, da, da attore o attrice pornografica eh, deve eh, vuole riuscire a far sesso e di citarsi al meglio delle sue possibilità a prescindere da quella co persona con cui sta facendo sesso quella sarebbe una richiesta di sex coaching che sarà una richiesta accettabile e vediamo quindi che quella deontologicamente. Non va a toccare i temi che invece vengono toccati dalla richiesta che mi fa la persona che mi chiede qualcosa di molto simile. però ci mette un taglio diverso, non ci mette il per lavoro, ci mette per avere una famiglia e avere un figlio con una donna che non desidero. E questo è un elemento invece che deontologicamente presenta delle perplessità, perché infatti in questo pezzo si sta andando da un lato a fare la stessa domanda di sex coaching che potrebbe fare eh, l'attore porno, ma che quindi è una cosa lecita magari da ragionare un attimo su come fare e come non fare ma è lecita mentre invece la seconda parte della richiesta è una richiesta che va a toccare degli elementi relazionali che odontologicamente da un punto di vista di terapia sessuale non sono odontologicamente corretti perché c'è il non desiderare avere una collaborazione paritaria e onesta con l'altra persona per cercare di eh, avere un rapporto sessuale in un accordo in cui ci si dice guarda eh... Eh, tu sei eh, del tuo orientamento sessuale, io sono del mio orientamento sessuale, eh, sentiamoci d'accordo, collaboriamo e abbiamo dei figli. Eh, questa cosa non viene fatta e la persona che mi scrive non vuole fare questa cosa perché se volesse fare questa cosa non avrebbe bisogno del mio aiuto, non avrebbe bisogno di qualcuno che gli insegna a far sesso con una donna anche se non prova desiderio sessuale verso il genere femminile questa persona basterebbe che eh, di accordo con la sua amica con cui desiderano di avere un figlio eh, andassero a fare la provocazione medica assistita e senza bisogno di avere nessun minimo contatto fisico riuscirebbero ad avere dei figli eh, biologicamente collegati a loro non stanno chiedendo questo qui stanno chiedendo mi aiuta, cortesemente, mi aiuta a fingere di essere eterosessuale così da poter truffare una donna per cercare quindi di metterla incinta e ottenere un figlio senza che lei scopra che in realtà io non la desidero, facendole vivere quindi una vita e una di finzione con una persona che in realtà non, non la desidera come eh, l'altra la persona, persona crede. Questa cosa qua è una truffa, cioè mi si sta chiedendo davvero un aiuto a essere disonesti con qualcuno e a danneggiare la vita di un'altra persona che perderà l'occasione di vivere serenamente e piacevolmente con una persona che davvero la ama e davvero la desidera per stare con qualcuno invece che la sta prendendo in giro e che se ne sta fregando dei gusti dell'altra persona perché il suo unico obiettivo è portarsi a casa un figlio questa cosa qua è davvero è... eticamente terribile No? poi è chiaro che magari c'è chi lo fa eh, ci sono tante situazioni in cui le persone fanno coming out eh, dopo aver avuto figli eh, quando succede questo a volte questo è dovuto al fatto che davvero c'è un processo di riscoperta personale che fa sì che la persona si renda conto del proprio orientamento sessuale soltanto a posteriori come altrettanto invece ci sono alcune persone che fingono bellamente e che eh, sono disoneste finché gli serve e poi a un certo punto quando dicono vabbè di figli ne ho avuto abbastanza a un certo punto vanno a fare altro o come persone che portano avanti due vite separate a un certo punto vengono scoperte o si trovano troppo frustrate dalle due vite che stanno portando avanti o si trovano nella seconda vita a innamorarsi finalmente davvero di qualcuno e a dire eh, mettiamo fine a questo teatrino e cerchiamo di smettere di tenere collegata a me una persona a cui sto facendo soltanto del male perché gli sto impedendo davvero di essere amato o amata da qualcuno eh, tenendola vincolata a me che appena posso scappo per andare a far sesso con delle altre persone conosciute altrove quando succede questo, quindi, eh, questa è una realtà, non è una cosa che purtroppo eh, possiamo impedire. E quindi che dire Eh sì, vabbè, ma lei, lei dottore mi fa eh, tante storie perché io chiedo questo tipo di supporto, però là fuori ci sono tante persone che si comportano così, e eh, questo eh, lei non può impedire alle persone di, di essere disoneste, assolutamente no. Però tra non poter impedire alle persone di comportarsi come si comportano e il, eh, aiutarti a comportarti allo stesso modo, c'è una bella differenza. Cioè, chiaro, là fuori ci sono persone che rubano, però non è che qualcuno viene a dire, dottore mi insegna a rubare. Eh, cioè, cerchiamo per quanto possibile di puntare a una realtà e a un mondo leggermente migliore di quello che abbiamo trovato. Questo è l'aspetto deontologico, nella pratica come portare un certo grado di etica cercando di migliorare le cose per quanto possibile e in questo senso è importante che quando viene fatto, qua, fa, fa, fatto questo tipo di richiesta si provi a spiegare alla persona che il proprio modo di vivere con stress e con sofferenza e per orientamento sessuale è un qualcosa su cui ci si sta incaponendo in una sfida di se stessi contro il mondo in cui si sente spesso anche eroici nel modo con cui si affronta la realtà e nel modo in cui si si che ci sente in sfida con un'esistenza che ci sta impedendo di ottenere i nostri obiettivi e di perseguire quello che sono davvero i nostri, i nostri traguardi la, la sopravvivenza biologica della nostra genetica eh, questa cosa qua è qualcosa che quando ce la raccontiamo ci sentiamo sempre protagonisti di chissà quale romanzo epico, però se ci porta poi a comportarci in maniera disonesta, a danneggiare gli altri, a truffare, a fingere, a vivere di espedienti, eh, forse potrebbe essere opportuno valutare altre strade, altri percorsi, altre possibilità, e quando c'è un professionista che ci dice guardi che forse ci sono delle alternative, guardi che forse c'è la possibilità di vivere in maniera onesta e lecita e trasparente il proprio desiderio sessuale, cercando di trovare una modalità per avere lo stesso una famiglia, avere lo stesso dei figli in una realtà diversa, beh, forse vale la pena provare a tendere un orecchio e iniziare ad aprirsi ad altre alternative che non siano il ma no, io devo semplicemente ottenere quello che voglio e chi se ne frega degli altri. Perché l'idea che il mondo sia dei furbi è un'idea estremamente sbagliata, non funziona così. È vero che là fuori di furbi ce ne sono tanti, ma di tutti quelli che mi è capitato di conoscere non ne ho mai conosciuto uno che sia caduto in piedi. La maggior parte tendono davvero a finire tendenzialmente male, anzi, le persone invece che tendono a costruirsi un futuro positivo e radioso e a... Eh, vivere una vita piena e serena sono persone che tendono a vivere in maniera più onesta e più trasparente e più serena e quindi forse varrebbe la pena cercare di valutare quel tipo di direzione piuttosto che non prendere esempio da, eh, da imitare dagli esempi negativi a cui siamo stati esposti. E Con questo mio messaggio di speranza e eh, di, di, di, di un po' di morale, effettivamente, rispetto al eh, come desidererei che magari le cose andassero. Eh, spero di essere stato chiaro quindi nel, nel, nel, nel chiarire eh, come mai, nello spiegare come mai, deontologicamente la richiesta che mi veniva fatta. Era una richiesta quindi che a livello di sex coaching ha un suo senso, ma a livello di sex therapy presenta troppe perplessità. Eh, a corredo comunque di questo, questa risposta che ho dato c'è cioè un articolo sul sito dottorvalero.com che invito a leggere dove riprendo alcuni passaggi di quello che ho spiegato ho provato a spiegare adesso nel video come riesco sempre eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo nel prossimo video e visto che siamo a fine dicembre anche nel prossimo anno <ride> Buona... si può dire gli auguri per l'anno prossimo non si possono fare eh, non lo so, scaramanzie varie comunque ci vediamo nel 2023 Buone feste a tutti, da Valerio